Ed eccoci qui con la nostra campagna elettorale, una campagna elettorale senza televisione, senza finanziatori occulti, senza carta al minimo indispensabile, senza contanti, perché tutto sarà tracciato in pagamenti elettronici, una campagna elettorale in cui raccoglieremo finanziamenti e faremo a metà con le piante, un euro per la nostra campagna, un euro per piantare gli alberi e tutti noi faremo così, conferiremo a questo conto tutte le risorse che sapremo raccogliere è una campagna elettorale diversa da quella degli altri che hanno più mezzi, sono più potenti, hanno molte chiacchiere in più di noi noi invece abbiamo un unico obiettivo quello di salvare il mondo solo, solo questo sì, vogliamo salvare il mondo, vogliamo introdurre politiche che cambino le cose, che affrontino con la stessa forza e la stessa capacità, la stessa potenza i cambiamenti climatici che invece stanno davvero cambiando le cose e le stanno peggiorando soprattutto per chi verrà dopo di noi. Questo è l'impegno di Possibile per Europa Verde, eh, io spero che capiate che si tratta di una proposta molto diversa da quella degli altri, è l'unico motivo vero per andare a votare. È proprio quello che dicevo, cambiare le cose subito perché non abbiamo più tempo.